Ciao ragazzi, sono Angela De Luca e sono la direttrice dell'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. Oggi parliamo di pralineria a strati, come già avrete visto dai miei social è uno degli argomenti della cioccolateria che amo di più in assoluto. Ma cos'è la pralineria a strati? Costruire una pralina a strati significa essere in grado di inserire all'interno di un cioccolatino che ha un peso molto ridotto, parliamo di un prodotto che di solito non supera i 12 grammi, diversi tipi di eh, strati dalle consistenze, strutture e sapori completamente differenti e fare in modo che nel momento della degustazione quel prodotto così piccolo risulti perfettamente equilibrato e armonioso. È molto più complesso costruire una pralina a strati rispetto a una torta eh, con diversi strati di sapore e consistenze questo perché è proprio il peso ad essere la discriminante in una fetta di torta abbiamo più possibilità più morsi per poter sentire percepire tutti quegli aromi che abbiamo deciso di inserire nelle ricette nella pralina no abbiamo solamente un morso massimo due per poter capire se l'esperimento è riuscito se riusciamo a sentire tutte le gradazioni di sapore che abbiamo inserito nella nostra ricettazione quando ho iniziato ad appassionarmi all'argomento non ho trovato alcun testo di riferimento tutto quello che so oggi lo so per esperienza diretta in laboratorio per le centinaia di prove e riprove che ho fatto delle ricette e per qualche confronto costruttivo che ho avuto con alcuni dei miei colleghi cioccolatieri. Non ti nego però che all'inizio ho riscontrato diverse problematiche, ad esempio come poter mantenere un crumble croccante all'interno di un ripieno oppure come poter far convivere un ripieno fresco a diretto contatto con un ripieno a lunga conservazione per diverse settimane queste sono solo alcune delle domande che mi sono posta e che hanno trovato una loro risposta nel corso degli anni, grazie ai continui esperimenti, alla continua ricerca e studio per risolvere tutte queste eh, problematiche, tutti questi aspetti che poi incidono negativamente sulla shelf life del prodotto nel momento in cui siamo in una produzione. Se mi stai ascoltando è perché probabilmente sei un cioccolatiere o un aspirante cioccolatiere. Per aiutarti a realizzare la tua linea di pralineria a strati ho deciso di creare un ebook con 20 ricette di praline a strati. Ma come nasce questo ebook? Mi sono messa a tavolino e ho messo nero su bianco quelle che erano tutte le problematiche che avevo riscontrato nel corso degli anni. Per ogni problematica ho costruito una ricetta in modo da darti i giusti consigli per poter affrontare qualsiasi tipo di lavorazione. Si tratta di un ebook, ovvero un libro digitale che potrai comodamente scaricare sul tuo smartphone e averlo sempre a portata di mano nel tuo laboratorio, oppure potrai decidere di stampare alcune delle ricette per poterle avere in formato cartaceo in produzione. Ci tengo però a sottolineare una cosa: prova pure tutte e 20 le ricette, inseriscile tranquillamente in produzione, ma ti invito quanto prima a creare la tua linea di praline a strati, tenendo sempre in considerazione tutti gli aspetti che ho affrontato nell'ebook. Ovviamente, per qualsiasi tipo di problematica, richiesta eh, o domanda, non esitare a contattarmi, mi trovi facilmente online. Aspetto assolutamente quelle che saranno le tue creazioni e per adesso ti auguro buon lavoro. Continua a seguirmi sui miei social per rimanere sempre aggiornato con le novità dell'Accademia e buon lavoro!